La maggior parte delle persone presta attenzione soltanto al prodotto finale di un imprenditore di successo. Dicono cose come non sarò mai come lui o lui è stato fortunato, ma quello che la maggior parte delle persone non vede è quello che ha dovuto superare. Tutte le lotte, i rifiuti di ogni giorno, le angosce e i tradimenti, le voci, le critiche, il conto in banca vuoto e tutte quelle notti solitarie mentre tentava di trasformare la sua visione. In realtà, vedi, l'unica differenza tra colui che si arrende e colui che non lo fa è che colui che ci riesce si è presentato ogni giorno, ha lavorato duramente ogni giorno, si è spinto ogni giorno, ha imparato da un mentore esperto ogni giorno, ha migliorato se stesso ogni giorno, ha fatto tutto questo anche se ogni giorno si sentiva il forte desiderio di arrendersi e alla fine è diventato chi è oggi.